tornati con voi. Allora parliamo di reddito di cittadinanza, uno dei temi più dibattuti sicuramente del periodo, in realtà lo è sempre stato eh, perché ha molto diviso sia la politica che l'opinione pubblica fin dal suo nascere. Adesso il governo Meloni lo vuole modificare, in realtà ha già dato delle indicazioni, 2023 un anno ponte per alcune modifiche, che ridimensionando il reddito di cittadinanza permetteranno di risparmiare 734 milioni di euro e poi dal 2024, in teoria ancora però non si sa molto non ci sarà più il reddito di cittadinanza ovviamente il governo ha fatto sapere che intenderà presentare un'altra o altre misure di sostegno per le persone che hanno naturalmente necessità di avere un sussidio Saluto Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, nonché presidente di A Afol, eh, per la formazione, l'orientamento e il lavoro del territorio metropolitano milanese. Buongiorno, buongiorno grazie. Voi. Maurizio, buongiorno, grazie per essere con noi. Um, oggi nella doppia veste, in realtà, perché parliamo della situazione del lavoro dei giovani eh, con la tua insomma, eh, professione di professore, ma anche con la tua eh, presidenza di AFL, no? in cui ovviamente avete a che fare con tutte le richieste anche eh, che ruotano intorno al reddito di cittadinanza. Allora, intanto. Ti chiedo, cosa pensi delle modifiche che il Governo sta eh, cercando di mettere in atto sul reddito? Cioè, questo ridimensionamento, così come l'ho definito io, per il 2023? Allora, intanto il ridimensionamento in, questo, in questa fase, così come è stato annunciato, è eh, semplicemente quantitativo, nel senso che c'è un limite di otto mesi a partire sostanzialmente da gennaio, eh, al termine del quale però non è ancora ben chiaro che cosa succederà nel senso che sicuramente il governo ha detto che si provvederà a costruire una misura eh, di contrasto alla povertà ma eh, sarà una misura eh, dalle caratteristiche e dal, diciamo dai, dai termini anche di accesso diversi da quelli attuali quello che eh, ha fatto abbastanza notizia è l'idea che in questi otto mesi si debba portare gli occupabili al lavoro, quindi attraverso corsi di formazione professionale eh, in teoria questi, queste, queste persone che sono occupabili, poi magari vediamo un attimo che cosa significa: certo, certo dopo ci arriviamo. E eh, dovrebbero essere portati al lavoro. In realtà. Eh, il termine occupabilità eh, è declinato in, nel sistema attuale del, del, del reddito di cittadinanza eh, in modo molto vago ed è rimesso sostanzialmente a un algoritmo che eh, viene processato dal sistema eh, informativo gestito dall'Inps nel quale si eh, fanno, si applicano le domande per il reddito e che, ha un, in base a determinati parametri, eh, indirizza i beneficiari o verso i servizi sociali o verso i centri per l'impiego. Quelli eh, che vengono. Intanto indirizza... abbiamo proprio Maurizio eh, messo cosa si intende per occupabili. Così restiamo su questo significato, lo stiamo già spiegando con te eh, praticamente. Benissimo. E, e quindi eh, gli occupabili sono quelli che il sistema dice essere mh, pronti a. Eh, incrociare la domanda, cioè le imprese, però eh, c'è una differenza eh, radicale fra essere teoricamente occupabili e essere appetibili dal mondo del lavoro e quindi dalle imprese, cioè essere, avere veramente delle chance di essere occupati, perché è chiaro che una persona che magari non ha nessun tipo di disabilità, non ha nessun obbligo di cura verso minori o genitori alzani, quindi in è, diciamo, è sul mercato, ma il mercato non la cerca, non la cerca perché se non ha professionalità, non ha competenze, non ha esperienza pregressa di lavoro, mm. è evidente che le imprese non è che sono obbligate ad assumere, a scegliere certo. eh, i percettori di reddito di cittadina. Quindi l'occupabile Ci è ba dico, banalmente una persona che può lavorare, ma che può non avere nessuna competenza, e quindi giustamente tu dici, le imprese non lo, non lo assumono. Esattamente, mm, cioè, okay. eh, diciamo eh, tutti quelli che non hanno particolari difficoltà sono occupabili, ma l'impresa ha un suo interesse a scegliere persone che abbiano competenze. Da qui l'esigenza di costruire percorsi di formazione professionali e allora dobbiamo ammettere che se dobbiamo portare le persone attraverso un corso di eh, formazione professionale a una condizione di maggior spendibilità nel mercato del lavoro quella persona all'inizio è solo teoricamente occupabile ma così comè, non, non troverà mai lavoro okay. il punto è in otto mesi noi riusciamo a portare tutte queste persone a condizioni di essere veramente spendibili sul mercato del lavoro Beh, anche qui bisogna fare dei distinguo, perché L'occupabilità non è un termine eh, assoluto, c'è chi è più occupabile, c'è chi è meno occupabile e c'è chi è più distante dal mercato del lavoro e c'è chi è invece meno distante dal mercato del lavoro. Quindi, in altre parole, se io non ho mai fatto nulla, se non ho, sono, quindi non sono mai entrato nel mercato regolare del lavoro, non ho competenze da spendere, magari ho una scolarità molto bassa, come le statistiche ci dicono, essere generalmente quella della platea dei percettori di cittadinanza ho bisogno di un periodo più lungo per la formazione probabilmente più lungo di otto mesi ho bisogno di rafforzare le mie nozioni di base magari rafforzare anche la lingua italiana e quindi tutto questo porta a tempi ben più lunghi la domanda dunque è ma alla fine di agosto perché se gli otto mesi partono da gennaio certo. arriveremo a fine di agosto che cosa ne sarà di queste persone che magari sono ancora impegnate in percorsi di eh, riqualificazione o qualificazione professionale e che però hanno bisogno ancora di completarli eh, e qui eh, per ora la risposta ancora non c'è. Ecco, allora eh, è vero, non c'è ancora la risposta che in teoria dovrebbe arrivare chiaramente, anche perché adesso ho qualche numero, torniamo anche ai titoli precedenti a partire da, eh, dal fatto che uno su cinque non lo prenderà più e abbiamo anche già detto chi non lo prenderà. Allora, ehm, bisognerà... Eh, accettare subito la prima offerta di lavoro peraltro tra le regole che cambiano quindi ammesso che arrivi perché tu dicevi giustamente non è detto che poi dopo gli 8 mesi in cui si percepisce il reddito perché non saranno più 18 adesso erano 18 8 mesi bisogna accettare subito la prima proposta di lavoro anche qui diventa un po complicato perché prima addirittura erano 3 poi sono diventate 2 eh, prima eh, dice, si diceva per esempio se la proposta di lavoro che arriva è scomoda perché è troppo lontana da casa ovviamente uno, una persona può, eh, può, può non accettarla adesso bisogna accettarla subito se no si perde anche il sussidio che si prende per otto mesi sono interessati 404.000 nuclei e, e appunto quindi tante persone come dici tu che fine faranno queste persone? ma quindi la mia domanda è so che non è una domanda facilissima però voi avete gestito ovviamente anche tutte le evoluzioni rispetto al reddito di cittadinanza, alle persone che l'hanno percepito fino a questo momento, che cosa si poteva fare di diverso? Perché in questo momento ah, da una parte abbiamo la coperta che è molto corta, eh, si risparmiano 734 milioni di euro, il governo comunque ha destinato parte dei fondi della manovra alle emergenze energetiche, in primis, e in generale alle bollette, soprattutto per le famiglie meno agiate, ha detto che ci saranno sicuramente altri aiuti, oltre a quelli che già ci sono, perché comunque le persone che hanno bisogno, insomma, a livello di eh, aiuti eh, statali li hanno già. Che cosa si poteva fare, a tuo parere, Maurizio? Ma io penso che la, se si vuole ridurre la spesa per il reddito di cittadinanza, la prima cosa che si deve fare è ridurre la base di chi lo percepisce e cioè ridurre la base dei poveri per ridurre la base eh. dei poveri però attenzione certo non è eh, la Beh, scusami ti interrompo solo per una cosa perché te l'aggancio a quello che stai dicendo per esempio Giorgia Meloni ha detto ci sarà una decontribuzione totale per le imprese che andranno ad assumere eh, i percettori di reddito di cittadinanza quindi diciamo, eh, diciamo lo sgravio fiscale di cui si parla molto io aggiungo che dovrebbe esserci per tutte le imprese anche per chi magari può assumere non solo chi prende il reddito ma magari non può dare stipendi dignitosi ecco ti, ti ho solo probabilmente l'avresti detto anche tu ma insomma questo per esempio è una prima che Meloni ha, ha, ha provato a, a mettere sul tavolo? Non c'è dubbio che bisogna esattamente incentivare il lavoro regolare. Eh, e siccome il maggior disincentivo al lavoro regolare è il cuneo fiscale, perché è chiaro che se io eh, avessi condizioni più o meno eque eh, sceglierei sempre il lavoro regolare, ma se il, il lavoro regolare è carico di fiscalità e di costi, che eh, non sono sostenibili diciamo così, da, da, da molte imprese allora è evidente che eh, c'è una sorta di spinta verso il lavoro irregolare se poi aggiungiamo che nel nostro paese i sistemi di controllo sono molto, molto deboli eh, facciamo, abbiamo la situazione che tutti eh, conosciamo la decontribuzione è sicuramente uno strumento che aiuta in questa, in questa direzione tra l'altro noi sappiamo che purtroppo eh, uno dei problemi del reddito di cittadinanza è proprio quello che spinge sostanzialmente le persone ad accettare lavoro nero, perché, perché eh, il lavoro nero non fa perdere il diritto, non essendo eh no. registrato, non fa perdere il diritto al, al reddito, quindi cumulano il eh, reddito eh, con eh, i proventi del, del, del lavoro nero e questa è chiaramente una spirale perversa che va interrotta la decontribuzione mh, sicuramente aiuta in questa, in questa prospettiva c'è però nel nostro paese un, un tema più generale che è quello del cuneo fiscale che eh, appunto come dicevi giustamente tu non, non è relativo esclusivamente ai percettori di reddito di cittadinanza ma in generale al, al costo del lavoro delle nostre imprese e quindi su questo si deve lavorare è chiaro che in una situazione come quella di, di, di, di questo dicembre dove eh, due terzi del, eh, della legge di bilancio destin, sono destinati a coprire eh, le difficoltà derivanti dai costi energetici, i margini erano veramente eh, mm -hmm. ridicati. Ah. No, poi oltretutto, allora, io vabbè, mi sono permessa di dire che eh, sicuramente... Mh... Eh, bisogna fare qualcosa perché allora, al reddito di cittadinanza al meccanismo è mancato un pezzo, quello del reinserimento del lavoro, però è un po' un cane che si morde la coda perché bisogna creare le condizioni, cioè non è lo Stato che deve dare il lavoro ma deve creare le condizioni, quindi la prima cosa che occorre chiedere al governo è di eh, pensare a delle politiche di welfare mirate. Cos cosa che a noi mancano poi come dicevi giustamente tu la parte dei controlli perché altrimenti non ne usciamo più poi in questi giorni si parla tantissimo di controllo dell'evasione fiscale di polemiche rispetto a tutto il tema dei contanti del post certo però insomma se i controlli mancano da ogni dove eh, figuriamoci su un meccanismo così complesso come quello del reddito di cittadinanza o come si chiamerà perché poi poco importa perché le persone comunque che non possono mangiare devono essere aiutate ovviamente controllare il lavoro nero appunto in primis e mh, poi cos'altro si potrebbe chiedere al governo appunto dicevo no, perché il reddito non deve essere a tempo indeterminato è il lavoro che deve essere a tempo indeterminato però è qui che manca un pezzo no Maurizio ecco queste sono diciamo, forse le cose principali che in mancanza del reddito così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi che sicuramente ha avuto delle carenze eh, deve, de, de, de, deve, devono arrivare queste risposte peraltro i giorni scorsi abbiamo visto ancora truffe persone che, che percepivano il reddito che erano addirittura in carcere o agli arresti domiciliari insomma cose folli no? ecco, magari, sì, evidentemente eh. il sistema fa un po' acqua da tante eh. parti perché è chiaro che è vero che in termini assoluti queste truffe non sembrano incidere poi sul bilancio complessivo eh, più di tanto però è evidente che sono anche un pessimo segnale eh, per il sistema eh, e eh, incentivano diciamo anche a, a, a seguire questi comportamenti eh, truffaldini eh, e soprattutto deprimono poi il mercato del lavoro, perché non dimentichiamoci che se eh, un imprenditore, soprattutto in alcune aree del, del paese, eh, sa che il suo lavoratore percepisce già il reddito di cittadinanza, beh, ha una leva nei confronti proprio del lavoratore, per, di ricatto sostanzialmente, perché gli dice, va bene, tu se vuoi continuare a percepire il reddito di cittadinanza, eh, non devi pretendere un lavoro regolare, perché altrimenti verresti eh, scoperto e certo. quindi perderesti il reddito, e non puoi pretendere più di tanto, perché eh, sono io diciamo che ho i cordoni della borsa e posso decidere quanto darti. E quindi mh, inquina proprio il mercato del lavoro regolare, È fa vero. una concorrenza sleale, a quelle imprese che sono invece virtuose e che rispettano la legge. Eh, in, teoria è una, diciamo, accetta, certo, in teoria anche il lavoratore che accetta. In teoria anche il lavoratore che accetta il lavoro in nero. Certo, ma il lavoratore anche, magari si trova in condizioni di necessità. Appunto, eh, stavo arrivando lì. È un po' come quando propongono de degli stipendi da fame, in teoria non bisognerebbe accettare proprio per evitare che poi si continui su quella china. però se eh, c'è necessità di avere lavoro, è chiaro che piuttosto che non prender niente you <laughs> Eh, ecco. per esempio io però tu giustamente dicevi le, le, i soldi che eh, vengono spese col, a, mh, con le truffe del reddito, sì sicuramente non vanno a incidere perché parliamo di bilancio statale però io mi sono appuntata, 95 persone che percepivano un reddito senza, senza, senza invece reale bisogno di prenderlo, che erano peraltro questi in carcere eccetera 564.724 euro quello che ha speso lo Stato per queste persone altri 23 furbe 230 mila euro allora è vero che questo non va probabilmente a incidere tantissimo enormemente ma sono soldi che si tolgono ad altre persone che invece hanno bisogno realmente del reddito e poi come dicevi tu oltre a inquinare il mondo del lavoro la situazione che hai descritto questa inquina l'opinione che si ha no, del, di uno strumento che invece se messo a punto come si deve può davvero aiutare l'Italia e chi ha bisogno. Ecco questo è un po' il punto, però eh, capiamo bene che ci sono dei buchi enormi da coprire. Assolutamente, cioè questo è eh, far funzionare il, appunto, il reddito senza eh, consentire operazioni fraudolente eh, sulla pelle appunto di chi... Eh ha eh, già pochissimo perché ogni euro che viene sottratto fraudolentemente è un euro che non va a chi ne avrebbe bisogno. Ricordiamoci che il reddito cittadinanza in realtà non copre, copre meno della metà dei poveri reali del nostro paese. Perché? Perché è evidente che non ci sono le risorse per tutti ed è chiaro che se queste risorse vengono drenate da truffatori, da situazioni di, di, di illegalità eh, i poveri che resteranno fuori saranno sempre di più quindi da questo punto di vista io credo che si debba essere assolutamente rigorosi, bisogna ricostruire anche la macchina dei controlli anche la macchina delle assegnazioni perché eh, teniamo, certo. mh, ricordiamo il, il reddito viene eh, elargito sulla base di eh, una autodichiarazione eh, ora noi sappiamo che le autodichiarazioni mh, a certe condizioni hanno un valore legale però fino a prova contraria bisogna che si vada false. a fare la verifica immediata eh. e oggi con i sistemi informativi si può fare una verifica più Puntuale sulla situazione patrimoniale delle persone e qui forse non è stata studiata accuratamente. Questa parte che no. ci va, evidentemente, assurda. no. E no, perché infatti, quando noi firmiamo qualcosa, è ovvio che siamo uh, legalmente perseguibili. Il problema è che c'è chi ci prova lo stesso, no? eh, Siamo tutti diversi. Eh certo. Quindi, se non poi si magari, fanno... Poi magari lo scopri dopo tre anni, ma dopo ah. tre anni, questo si è... o magari addirittura è, è da un'altra parte, eh, ma certo. Non è più ma, Italia, certo cioè... ma certo. Allora, bene, ci torneremo su questo. Sicuramente, quando avremo Ulteriori ehm, elementi a disposizione, io ringrazio Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi e presidente AFOL. Grazie davvero. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata, buona giornata. E a proposito di formazione, tra poco parliamo proprio di formazione con un altro ospite eh, che eh, insomma, ha condotto una ricerca eh, su, anche, diciamo così genericamente, poi entreremo nel dettaglio su come è cambiato il mondo del lavoro. Eh, a proposito di management dalla pandemia e poi con la crisi di oggi, insomma faremo un po' il punto